Ecco, non l'avete no. no, invitato, non no, posso cucine. parlare Così, genericamente allora, Chiedigli un'altra cosa Io per beh. esempio sono una, un fan di questi audiolibri Infatti, vedi, guarda, c'erano una ah, storia Perché c'erano regati un sacco, un fagotto. Sì, facotto. no, l'ho proprio <ride> chiesti perché, insomma questo, eh, sì. è, una, è una bella storia, il fatto che stiamo diffondendo sempre uh -huh. di più Mi sembra una cosa bella, anche faticoso Sì, ci sia. sono una faticoso, titoli, penso. hanno un catalogo pazzesco Con dei titoli bellissimi, più o meno noti Questo ovviamente è stranoto, Alice nel Paese delle Meraviglie io conosco personalmente Flavia Alice. che è la Alice. Alice. Alice. Beh no, più il coniglio, più il bianconiglio, la regina di cuori no, can, no non sono più a Però Però eh, responsabile Flavia che è con lei che si occupa appunto di eh, contattare gli attori eccetera, quando mi ha detto vuoi fare Alice. Eh sì, perché comunque. Ma poi comunque è faticoso alla fine, perché stai. No, da è molto solo, faticoso, no, no, però è, è bello è. perché un po' fai pace con la voce, che l'attore ha sempre un rapporto molto conflittuale con la propria voce. Invece sei lì, tu da solo un po' certo. ci devi fare pace, certo. a furia di sentirti, un po' anche che non ci piacerti, insomma, la tua voce, quindi è stato un, bella, un bel atto di pacificazione tra me e me. Bene, beh, bene. Ti sei risentita tutto il libro, adesso Assolutamente sono no, eh. perché è stato un atto di pacificazione però temporaneo. Sì, sì. No, certo, non esageriamo. Non ho conto pure di sentirmi, no, cioè, i miei figli glielo ho regalato a scuole. Sì, vi parli, ah, no, sì. io pensavo di dover aspettare, no. Hai deciso che si no, fa adesso, no, si no, fa, adesso. fa adesso. Ma beh. mi, mi rim rimango qui? Guarda, perché non raggiungere il palco? Dai, fa una cosa proprio di questo. Per voi, Alice nel Paese delle Meraviglie, capitolo primo, io faccio tutto, cioè tutti i personaggi volevo dire, capitolo primo, nella Tana del Coniglio, Alice cominciava a essere stanca di starsene seduta insieme a sua sorella lungo la riva del fiume senza niente da fare, una volta o due aveva lanciato un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo ma non c'erano né figure né dialoghi, e a cosa serve un libro senza figure e dialoghi? Pensava Alice, stava perciò riflettendo tra sé, meglio che poteva perché la giornata fosa le dava un grande sonnolenza e la faceva sentire alquanto stupida, se il piacere di mettere insieme una catenella di margherite valesse lo sforzo di alzarsi e raccogliere le margherite, quando improvvisamente un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto di corsa. In questo non c'era niente che fosse davvero speciale. E Alice non trovò particolarmente strano il fatto che il coniglio dicesse a se stesso «Povero me, povero me, arriverò in ritardo!» Quando in seguito ci ripensò, le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma al momento la cosa le parve del tutto naturale. Ma quando il coniglio arrivò al punto di tirar fuori un orologio dal taschino del panciotto e di guardare l'ora per poi correre via, Alice balzò in piedi perché le balenò il pensiero che in vita sua non aveva mai visto né un coniglio con il taschino nel panciotto né con un orologio da tirar fuori di lì e pazza di curiosità gli corse dietro attraverso il campo e arrivò giusto in tempo per vederlo saltare dentro una grande tana sotto la siepe subito Alice gli andò dietro senza riflettere un secondo su come poi avrebbe fatto a uscire di lì la tana del coniglio per un po' procedeva orizzontalmente, dritta come una galleria, ma poi sprofondava all'improvviso, così all'improvviso che Alice non ebbe il tempo di pensare e fermarsi, e retolò giù per un pozzo assai profondo. <ride> brava, che pezzetto! Che pezzetto, brava! Beh, no. è molto lungo, è molto appassionante ma è incredibile interromperla così infatti Grazie, forse non valeva nemmeno la pena cominciare mi sono, sono acquistato no, <ride> no, no, no, no, io non, non mi sono Tutti che noi abbiamo una rubrica di audiolibri ah, sì? tutte, le, tutte le settimane è molto breve, dura solo un minuto in questo caso il libro è il libro Cuore ah, ah, ah, e eh, ah, ah, il ah, buon ah. Max Faiella, in un minuto, interpreterà il libro Cuore. Eh beh, se non riesci a farci addormentare, è un gioco. No, eh. allora guarda <ride> io. Vedere se ci riesci, Ma prima però... di tutto, volevo dire che io sono un grandissimo consumatore di questi sì, tato, degli audiolibri. audiolibri. Si, Bella, tu hai fatto questo. Prego, Questo è la cioè, Prendi, tanti, tanti, questo te. Te. Qua. mio figlio che è fatto l'esperienza, ragazzi. Una tosta. hai fatto te? La ragazza con l'orecchino di perla. Eh, non dirmi che hai paura che la storia di questa atleta somala appunto mm -hmm. era stata le olimpiadi eh, il primo, ah in siciliano, la zia Marchesa di Simone come la zia Marchesa uguale la zia Marchesa, <ride> la zia Marchesa cosa di... ma cosa più singolare l'ha fatto anche Paolo lo sono venuta qui a presentarlo è del <ride> mio libro <ride> mi amerò lo stesso. No, sì, sì, ma e perché? Però. Come mai? Oh, eh, ma no, io non vorrei fare. tante storie. Eh. Già. no però leggere, leggere i libri, eh, guarda, è proprio... Fatte noi chiedere, no, un no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, si Stupendo libro. Ti piacerebbe quello? Sì. Già il titolo. A me è l'arte della gioia. Bellissimo. Eh. Sì. Allora, ancora mai, A lei non gli hanno... Chiamato, non l'ha ancora... Il libro... Di reggi, il libro. Di reggi, no, di leggere l'audiolibro. Ah, no, no l'audiolibro non, non sarei in grado in questo momento, cioè dovrei, dovrei un attimo in prepararmi. anche tanti di un minuto... Sì, l'audiolibro in un minuto, però potrei fare all'inizio emons audiolibri perché lo fanno, c'è una per spiegare non sei ospiti, noi abbiamo sfidato, Max, a riuscire a raccontare un libro in un minuto, in un minuto. se ci riesci l'hai già allora. fatto un paio di volte?